Amore, ho un problema enorme. Ma va? Di quale sarebbe? Ho l'armadio vuoto e non ho niente da mettermi. Spero tu stia scherzando. Su tutto l'armadio ho un cassetto. L'ultimo, il fondo. Ma certo, amore, tu non hai le esigenze che ho io. E comunque, lo sai, amore, che io non scherzo su queste cose. Ma poi non vedi? Devo comprarmi assolutamente una borsetta nuova. Non ho più. Eh, si vede, infatti. Capisci che mi serve qualcosa di nuovo? Vari studi hanno dimostrato che circa il 100% degli uomini non comprende la mente di una donna, ignorando completamente le loro esigenze. Ma l'uomo ha escogitato un metodo pressoché infallibile per uscire da situazioni complicate come questa, con una frase ad effetto. Allora? Eh, sì, amore. Hai ragione, hai ragione. Che figata questo gioco. Studi dimostrano, invece, come il cervello dell'uomo sia estremamente semplice, insignificante, vuoto e inutile, non predisposto alla vita di convivenza. Dai, con questa analisi mi sembra che tu abbia esagerato un pochettino.